Scegliete una nuova vita, scegliete una facoltà, sceglietela fuori città o fuori regione, scegliete un passaggio, un autostop, una bici del cazzo, scegliete un treno, il più economico, scegliete una casa e fatelo in fretta, scegliete un annuncio di merda, uno qualsiasi, non avrete molta scelta perché tanto cerca se sono studentessi. Scegliete di arrendervi all'unica scelta disponibile. Quella fuori mano, distante dalla metro e senza ascensore. Scegliete di provare ad ambientarvi all'inquieto vivere e alle feste tra voi coinquilie. Scegliete di studiare. Scegliete il caffè. Scegliete un qualsiasi turno delle pulizie. Tanto non verrà mai rispettato. Ma perché dovreste farlo? Restate a casa. Studiate alla prima università dietro l'angolo. Non fate tardi. Andate a lavorare e sballatevi con le talent tv. Credetemi. Davvero, credetemi. È molto meglio. Vi chiederete chi sono io? Sono uno che ha scelto una nuova vita. Sono un fuorisede. Mannaggia il cazzo.